Per la legge di Lenz sappiamo che se determiniamo una variazione di flusso concatenato con un circuito elettrico, ad esempio una spira, il, la corrente indotta per eh, l'effetto Faraday e l'induzione elettromagnetica che circola nella spira determinerà un, a sua volta un campo magnetico che si opporrà alla variazione di flusso che lo ha determinato quindi svolgendo un'azione di repulsione diciamo, eh, di opposizione alla variazione del flusso concatenato. L'energia che noi dobbiamo spendere per, quindi, per determinare questa variazione di flusso e quindi per vincere la repulsione dovuta alla legge di Lenz, rappresenta dell'energia che eh, noi cediamo al circuito Elettrico nel, nel quale avviene l'induzione elettromagnetica. Questa energia che noi cediamo attraverso la corrente indotta nel circuito stesso viene dissipata, se non ci sono altri elementi, nel, eh, per effetto Joule nella resistenza della spira o del circuito comunque interessato al flusso concatenato. Vediamo quindi un esempio di quello che stiamo descrivendo. Supponiamo di considerare una particolare spira eh, fatta in questo modo, supponiamo che la spira sia fatta da tre lati fissi e un lato mobile il lato mobile sia libero di muoversi strisciando sui due lati paralleli superiore e inferiore della spira sia questo lato mobile di lunghezza L quindi il lato mobile tocca striscia diciamo su questi due punti di contatto e supponiamo adesso di eh, far muovere il, il lato mobile a una velocità costante che chiamiamo che indichiamo con con V questa eh, velocità di spostamento determinerà uno, uno spostamento del, del lato mobile che se ci limitiamo a un intervallo di tempo infinitesimo dt t questa, questo spostamento sarà a sua volta infinitesimo e lo chiamiamo ds quindi abbiamo, ricapitolando, l è la lunghezza del lato mobile della spira e s. S è lo spostamento del lato mobile nel tempo di t quindi nel tempo di durata infinitesima di t supponiamo ancora che la spira si è immersa in un campo magnetico di valore costante entrante nel piano della spira perpendicolarmente alla stessa, allo stesso piano. Quindi indichiamolo, questo sia il campo induzione B perpendicolare al piano della spira e costante, quindi sia B l'induzione costante, di valore costante, è perpendicolare al piano della spira e anche perpendicolare alla velocità V di spostamento quindi abbiamo detto che v sia la velocità di spostamento a sua volta costante almeno per il tempo di t dell'atto mobile Allora noi sappiamo per la legge di Lenz che la variazione di flusso concatenato dovuta al fatto che si riduce la superficie della spira che viene eh, concatenata dal flusso, quindi c'è una variazione in negativo del flusso concatenato, sappiamo per la legge di Lenz che la tensione indotta sarà data da meno la variazione del flusso, che si è, eh, determinato nel, del flusso concatenato che si è determinato nel, nel tempo di T. Vediamo di de, eh, determinare quantitativamente la variazione del flusso. Allora noi abbiamo che eh, nel tempo di T lo spostamento da S sarà dato dalla velocità con la quale si sposta la spira per il tempo che stiamo considerando. Quindi la, la variazione del flusso sarà data dalla intensità dell'induzione magnetica B per la superficie della quale è variata la spira, la superficie sarà data dallo spostamento ds per la lunghezza del lato mobile, quindi sarà L lunghezza del lato mobile per ds, quindi sostituendo ad ds v dt otteniamo blv per il tempo dt quindi la legge di Lenz ci dice che la variazione cioè che la tensione indotta E sarà data da meno dΦ, quello che abbiamo appena calcolato diviso dT quindi il dT che compare nel dΦ e con il dT al denominatore si eh, semplificano e rimane B L V con il segno meno davanti e che ci ricorda appunto la l'azione eh, di contrasto di repulsione di opposizione al movimento che sta determinando eh, questa tensione indotta e quindi questa è la nostra legge di Lenz applicata a questo caso particolare questa tensione indotta determinerà una circolazione di corrente nella spira. Se noi indichiamo con R la resistenza elettrica della spira, quindi la resistenza presentata dal conduttore che eh, forma la spira, e avremo a questo punto per la legge di Ohm che la corrente I determinata dalla tensione indotta sarà data lasciando perdere il segno meno che si rifletterà semplicemente nel verso della corrente e che adesso vedremo la I sarà data da E la tensione indotta diviso la resistenza della dell spira e quindi sarà BLE V fratto R e questo lo stiamo determinando dall'applicazione della legge di Ohm che è ovviamente valida l'energia che viene dissipata per effetto eh, Joule durante il tempo di T, dalla corrente appunto che circola nella spira nel tempo di T, la possiamo indicare con il simbolo LJ, quindi questa è l'energia dissipata per effetto Joule nella spira nel tempo di T che stiamo considerando, sarà uguale alla, alla corrente I per la tensione E che sappiamo essere la potenza dissipata in questo caso per effetto joule per il tempo dT questa sarà anche uguale sempre eh, per le uguaglianze del, date dalla legge di Ohm, ma possiamo scriverla come E quadro fratto r dT oppure I quadro r dT e questo sappiamo essere l'energia dissipata nella spira per effetto Joule questa energia dissipata abbiamo detto che viene fornita al circuito attraverso il lavoro che noi dobbiamo compiere per vincere la forza di repulsione che si oppone alla, alla variazione del flusso concatenato forza di repulsione che noi eh, sappiamo che si svilupperà lungo il lato di lunghezza L in eh, movimento che sappiamo essere la forza di repulsione sappiamo che eh, in un tratto di conduttore rettilineo di lunghezza L percorso dalla corrente I sappiamo che questa forza sarà uguale all'induzione B per la corrente per la lunghezza del lato questo è il modulo della forza magnetica che si oppone alla, alla variazione di flusso concatenato con la spira stessa, quindi la forza sarà contraria al, al moto del del lato della spira quindi avrà questa direzione e eh, se ci ricordiamo quindi eh, la regola della mano destra eh, che descrive appunto il, il verso della forza magnetica noi otterremo che nel circuito circolerà una corrente avvente verso eh, che in questo caso sarà dato, sarà di questo tipo: vediamo la corrente verso l'alto nella direzione dell'indice della mano destra, con l'induzione verso il basso entrante nel foglio e il pollice, che risulta quindi orientato verso sinistra, mi dà la direzione della forza in questo caso ho usato diciamo, la, la regola della mano destra al, a, come dire, al contrario per determinare il verso della corrente sapendo che la forza si opporrà per la legge di Lenz alla variazione quindi alla, allo spostamento verso destra la forza magnetica sarà eh, diretta verso sinistra e l'ho utilizzata in questo modo per determinare la, il verso della corrente che risulterà verso l'alto con eh, questa forza magnetica che si oppone eh, sviluppa un lavoro sviluppa un lavoro L che è dato dalla, per le leggi della meccanica dalla forza per la, eh, per, scusate, per lo spostamento appunto per le leggi della meccanica il lavoro è dato dalla forza per lo spostamento che abbiamo chiamato DS, quindi sarà dato da eh, F, poi DS sappiamo essere nel tempo dt, V dt, e questo è il lavoro svolto, diciamo, dall'esterno, immaginiamo che si. Essere noi a trascinare il lato mobile della spira, questo è il lavoro che noi svolgiamo per muovere il lato mobile della spira. Se adesso noi ipotizziamo una situazione ideale in cui non ci sia attrito nello scorrimento della spira non ci siano altre cause di dissipazione di energia delle quali non stiamo tenendo conto, noi dobbiamo avere l'uguaglianza fra l'energia, quindi il lavoro svolto per spostare il lato mobile con l'energia dissipata per effetto joule nel circuito quindi dobbiamo avere l'uguaglianza di L deve essere uguale a Lj, dobbiamo avere il principio di conservazione dell'energia, nel caso ideale appunto che stiamo decendo in assenza di attrite e di altri elementi dissipativi dei quali non stiamo tenendo conto quindi da questa uguaglianza che possiamo eh, anche questa metterla in, in evidenza come e, appunto principio di conservazione dell'energia la validità di questa ci viene data dal principio di conservazione dell'energia quindi se sviluppiamo appunto questa, questa uguaglianza, dobbiamo avere che il quadro, anzi, rispettiamo l'ordine col quale stiamo scrivendo, quindi L, abbiamo Fv dt, deve essere uguale a Lj a I quadro R dt quindi questa è l'energia e la stessa uguaglianza la dobbiamo avere per la potenza, quindi dividendo per il tempo di T l'energia deve essere FV, deve essere uguale al quadro, quadro R la, eh, la potenza appunto dissipata per effetto Joule da, eh, da questo, quindi eh, discende il, la determinazione del, eh, del, del valore della, della corrente della, e della tensione indotta che abbiamo prima calcolato. Nel caso in cui la velocità eh, non, non fosse perpendicolare all'induzione, così come abbiamo ipotizzato all'inizio, cioè se ci trovassimo in una situazione eh, che schematizziamo in questo modo questo sia il vettore velocità e questo sia il vettore induzione magnetica B del campo, allora la componente di velocità eh, che a noi interessa, quella che determina la variazione del flusso è la, è la, eh, la componente normale la componente la Vn la componente della, della velocità nella direzione nor normale del, del campo eh, B quindi se noi identificassimo con l'angolo alfa l'angolo formato appunto fra, fra B e V avremmo che Vn la, la velocità normale sarebbe uguale V per il seno dell'angolo alfa e a questo punto la tensione indotta nella spira sarebbe data da meno BLV per il seno dell'angolo alfa. Quindi questa sarebbe l'espressione generica nel caso in cui la eh, la velocità con la quale si sta spostando il lato mobile della spira, il conduttore, nel campo magnetico non fosse perpendicolare al campo stesso.